Eccoci qua, siamo live. Qua dove? Ma qua nel mondo. Siamo live. Vai. Mi vedo vai. e mi vedo anche tagliato. Ah, ti avevo bene. chiesto che... È... Vedi, vedi, oggi hai le cuffie a posto ma mi hai tagliato la testa. Eh, eh, cioè, è più eh, forte di te. Eh sì, sei cresciuto, si vede nel weekend. E siete pronti a una valanga di pupù che ci arriverà per aver fatto questa cosa? Perché questa sera quello che faremo è prendere la tier list che ha creato un personaggio, diciamo quasi, eh, tier S per quanto riguarda i Soulsborne dell'intrattenimento uh, in Italia, ovvero Sabaku, ha creato questa tier list e noi oggi andremo a vedere dove ha posizionato tutti quanti i suoi boss, eh, a rivedere anche le categorie secondo il, uh, il punteggio Vanilla Adventurers e a riposizionare secondo noi dove vanno messi i vari boss. Sì, citerei a precisare una cosa eh, Abbiamo svolto un'indagine di mercato sul nostro canale Abbiamo visto che abbiamo troppi pochi hater esatto. E troppi pochi pollici in giù e, Peraltro ci siamo visti tutta la live Io mi sono visto tutta la differita Cioè la prima volta che vedo un video di Sabaku intero Wow Senza prendere sonno Cominciamo malissimo e... Come dicevo, no, è bravo, però è estremamente rilassante. Il che è anche positivo, eh? non è usato per forza dargli torto. No, è bello, eh. ti rilassi, impari sì, qualcosa. Certo. E eh. Eh. allora, come prima cosa io prenderei i nomi di questi rank e li movimenterei un po' perché me. Fino a Sab, non potete scrivere Sabaku eh invece, no, ha perso un'occasione meravigliosa. Terribile! Stanno. Sì, adesso rifà il video <ride> da capo. Allora, <ride> lo schifo dello schifo totale, secondo Sabaku, è il tier blu che è il tier dove lui mette tutti i boss che dice non dovevano esistere nella storia dell'umanità, essere essenziali. Benissimo, no? noi avremo solo quel tier, no. No, no, <ride> eh, dopo vediamo <ride> ah, okay. se, se mantenerlo, ma intanto io lo chiamerei tier Dio Madonne. Vedi che stiamo facendo la genialata perché esatto. il tier S è il tier Sigisfrodo. S, allora lo chiamiamo S come Sigisfrodo, perfetto. Okay. Come vedete ci siamo preparati tutto ah, No Assolutamente ah, <ride> Improvvisazione Teatro d'avanguardia Come questo. Brambilla No ma che cazzo Ma cosa stai facendo? Brambilla La, Il tira F non c'è Vabbè non importa Vabbè ma potevamo chiamargli solo Sigisfrodo, Adone, Brambilla Che così uno ci guarda e dice ma che cazzo C come culo Mi piace Giusto? Sì, non abbiamo nessun personaggio con la C, vero? No, D come diegetico, visto che questa... <ride> questa tier list viene da eh, Sabacco, gli piace un sacco questa parola Ok eh, La E non la mettiamo, mettiamo direttamente <ride> la F come... <ride> non, non so perché, ma secondo me ci arriva ancora la denuncia in fine <ride> serata Però come Frigidaire, perfetto Okay. Che se mi arriva la raccomandata con la denuncia eh, rispondo direttamente che aspettino almeno dopo Nintendo perché dobbiamo gestire loro prima È Giusto <ride> Ok direi che abbiamo approntato tutti i nostri tier l'unica cosa che Alessandro non sapeva quindi F perché morirà eh, come giocatore per questa cosa non sapeva cos'era una gimmick Ok? Ma io così... Lo chiamerei sei me te va bene così Ok Dai. Allora meglio. sei meglio te, così, perfetto. Sei, perfetto. ok, perfetto. Bene, io mi leverei subito da, dalle madonne, allora sei meglio te. Mm. Perché ho Va dei bene. dubbi su queste uh, cosiddette gimmick, alcune forse non sono così gimmick. Ah, tra l'altro tu conosci i boss solo di Dark Souls e Bloodborne fondamentalmente Sì, poi il resto l'ho letto, il poi sai intanto sì. mi messaggio con Miyazaki ma poi... Eh sì sì, infatti è colpa tua, Bed of Chaos di, Ogni tanto smette di messaggiarmi, non capisco perché Eh no, no, infatti, forse boh. quando si rende conto <ride> Dicià che cazzo è Non questo. sei Miyamoto, eh? oh, c'è scritto Alessandra qua, va bene <ride> Il Storm King è chiaramente una gimmick, boss di eh, Demon Souls, in cui eh, bisogna sconfiggerlo prevalentemente utilizzando eh, la spada che viene fornita apposta per sconfiggere questo boss. Quindi è, ed è praticamente la stessa spada che viene utilizzata per sconfiggere un'altra gimmick, la mettiamo qua vicino, Yorm the Giant. Invece, una cosa di cui sono sicuro che non è una gimmick è la Median Estrea. Perché la Medina Estrea, è vero che per sconfiggere il boss devi uccidere lei, e uccidere lei significa solo... così, fine. Bene. Ma per arrivare a uccidere lei devi eh, avere un combattimento che non ha in nessun modo un sentore di gimmick con il suo eh, amichetto con lo scudo e una mazza grande così. Eh, scusami, un momento, un minuto di silenzio per la mazza grande così? Così, siccome lei non va uh, combattuta e combattere lui è solo una grande rottura di coglioni proprio c'è scritto sulla descrizione mm -hmm. della mazza, combattere il portatore di questa mazza è solo una grande rottura di coglioni Bene, Io lo metterei. Lo mettiamo in Dio Madonna <ride> No, Dio Madonna direi di no, ma <ride> F come frigidersi allora, okay. eh, i prossimi boss eh, sono molto simili, eh, Nadalia, Bride of Ash e al Silent Oracle di Dark Souls 2. Eh, anche qua è solo Allora sei meglio te, loro aspettano la morte. Mm. Fine. Non sono d'accordo per i fallimenti viventi. Dimmi tu che sei esperto di fallimenti viventi Alessandro. Eh uh, beh, ci registro tutti i giorni. <ride> I fallimenti viventi, um, vabbè, sono interessanti perché sono tanti assieme, hanno un'intelligenza un artificiale per cui non ti attaccano tutti contemporaneamente, ma hanno attacchi sia corpo a corpo che ranged. Per cui tu devi stare attento a quello che stai attaccando, che non ti corchi con la sberla, ma devi anche stare attento a quello che stanno facendo quelli in fondo. E in più, in centro, hai una colonna che è il Sunflower gigante, che ti aiuta a pararti da parecchi attacchi. Quindi anche il posizionamento... Me li ricordo bene adesso, mm -hmm. me li ricordo bene. Io anche il posizionamento è importante. Io magari non lo metterei in C, ma in D sicuramente. Sì, anch'io opterei per la D, perché cioè non è paragonabile comunque a quantomeno al precedente quello che forse promuoverei a D, nonostante sia odiato da tantissimi è l'armored spider di demon souls perché è odiato ma allo stesso tempo è finito nel rank frigider eh, perché ha una serie di attacchi che sono molto fastidiosissimi sì, ma allora stiamo parlando Stiamo parlando di boss che fanno cagarissimo, a spruzzo proprio, sai, come quando è incontenibile e, e, e magari hai anche i pantaloni bianchi, o stiamo parlando solo di boss che ci fanno girare i coglioni? Perché sono due cose diverse. Esattamente, me. ed è per quello che uh, quelli cagarissimo li lascerei in F, quelli che mi fanno girare, girare i coglioni no. Perché l'Armone dei Spider ha diversi attacchi, ha le palle di fuoco, ha un soffio uh, costante, ha un attacco... A, eh, come dire, a carica rimanendo sempre nel suo punto non si schioda da dov'è è, è un boss a molla con... Esatto. e anche un attacco con i mm. <ride> e ti tira anche le ragnatelle quindi devi stare attento a un sacco di cose e devi sapere come muoverti se no ti secca senza eh, possibilità di scampo No, ma allora no, no, no, non è un boss da F non è un boss da F secondo me io lo metterei almeno cioè, in C no perché la strategia una volta che la conosci è quella è come fare i livelli di Rayman Legends che una volta che li sai a memoria vai dritto cioè non c'è più, più sfida assolutamente in D assolutamente in D, perfetto li mettiamo qua sì, è stato in F anche il Demon Fire Sage perché Sabaku ha un problema con i boss riciclati cioè, perché... Ah, sì. ma allora è allora una sessione di terapia questa? È una sessione di terapia. Se cioè, si non assolutamente... siamo obiettivi, non stiamo mettendo le cose al loro posto, stiamo facendo terapia di gruppo? È Praticamente lui, quindi io lo sposto intanto accanto all'Asylum Demon in D e poi quando arriviamo là, che ce le tutti e due, vediamo se spostarli entrambi. Per esempio nel Tier di Madonne io potrei mettere il Covetus Demon L'unico attacco interessante che ha è anche molto frustrante, cioè lui ti mangia e ti toglie tutto l'equip prima di risputarti fuori. Che meraviglia, bravissimo, però! Eh. Ok, cioè, la prima volta dici porca troia, questo è. Mi inculano i souls così. Invece, non è un'inculata da Souls, perché non è che dopo devi essere bravo, cioè, devi essere bravo a schivare col menu in faccia perché ti stai rimettendo il tuo equip, non funziona così. <ride> Okay. Okay. ok, va bene i Dragon Riders che sono una coppia di un boss singolo che Sabaku ha messo in D, eccolo qua il Dragon Rider, solo che loro sono due li ha messi in E perché spesso, come spesso succede in Dark Souls 2, i boss eh, che hanno multipli eh, nemici da affrontare, le loro intelligenze artificiali non sono collegate strutturate in maniera da non assalirti tutti assieme e toglierti il respiro quindi io sono abbastanza d'accordo in metterli in F, eh, praticamente solo per questa cosa. Non hanno una IA che ti permetta di eh, studiare una strategia per sconfiggere il boss intelligente. I Throne Guardians. I Throne Guardians sono un altro esempio di boss doppio con AI slegate, quindi sono molto fastidiosi, ma hanno anche qualche attacco interessante e soprattutto si risuscitano eh, a Vicenza quando muoiono, A Vicenza, sì, a Vicenza. Sì, sì, sì, quindi bisogna stare attenti. Pensate che casino, posto. tu stai combattendo da una parte e poi loro rinascono. A Vicenza. Oh no! Eh, pre prendi il treno, spostati, vai là, arriva, e nel frattempo sono <ride> riusciti a rinascere. Quindi c'è la strategia <ride> di cercare di portarli giù, pianino, uno alla volta. Questo tizio, qua è esattamente come l'old monk di Demon Souls, nel senso che lui dovrebbe spawnare dei player per combatterti se sei offline spona delle cose fastidiosissime mm -hmm. delle forme di formaggio esatto e, e quindi l'idea non funziona affatto tra l'altro quando lo combatti da solo non è neanche così interessante da combattere per bene cui, bello lasciamolo tranquillamente qua mentre l'old monk che non è nient'altro che eh, il, il, questo brat spoiled che abbiamo lasciato in F ma è stato fatto prima quindi è più bello No perché... Ah ok quindi andiamo sulle tempistiche No tiralo no, giù esatto. dai il combattimento fa cagare altrettanto e anzi anche meno, meno tipo di attacchi oh. Chissà Pazzesco. perché era lì Perché butta giù, è butta il giù. primo che funzionava con le invasioni da parte dei giocatori Ma, non ma... Fai... fanculo dai butta giù e tira l'acqua es Esattamente abbastanza Ok, poi abbiamo eh, il vecchio eroe, Demon Souls. Questo è molto interessante in come è strutturato, nel senso che se sei un fantasma, non fai rumore e lui non sente dove sei ed è cieco. E questo è un gran vantaggio. Ma che cazzo di voi boh sei? Scusami, è sordo, è cieco? No. ma anche che sia paraplegico. Non è sordo, è non ti sente se sei fantasma perché non fai rumore, ma se invece sei ah. un fantasma ti sente. Il panzone io lo metterei assolutamente alla strega di questi tre panzoni qua. Ecco qua, Varda, Vanguard Stray Demon e Asylum Demon. Ecco qua c'è anche il Demon Fire Sage. Fanno. Che belli! Esatto. Mi ricordano gli exogini. <ride> Fanno praticamente le stesse cose, solo che il Vanguard te lo becchi al, al, come primo boss fight, anche la Silent Demon, ma il Vanguard è peggio, secondo me. È come metterei in F, in F? Sicuramente la Moonlight Butterfly, perché non sono frustrante sì, per chi non ma, è. Ma senza, senza spiegazione, no. mettile e basta. No, no, te lo dico un secondo. È frustrantissimo <ride> per, chi, per chi non ha attacchi ranged ed è per quello che hanno messo un'evocazione ranged. Cioè, pensa, stanno fixando lo stesso boss fight con un'evocazione. <ride> Mentre le Ruin Sentinel, secondo me, è forse l'unico caso di boss di Dark Souls 2 con IA separate, ma non del tutto, per cui funzioni, Chia. E loro attacchi, attenzione. i loro attacchi sono molto interessanti, io lo promuoverei in C. la oh. oh la! Eh sì, perché hanno? Eh va bene, dai, dai te, te, la, te la do questa, te la do, vai. Ah eh sì, hanno l'attacco eh, Capitano America, lanciano lo scudo, hanno gli attacchi Che figata, rotanti, no, non sta rimanendo niente eh, di questa tier list, avanti. Il Dragon okay. Rider, uh, io non lo, non, secondo me non è neanche un boss. No. No, è, è chiaramente un mob. Ok. Cioè è un, è, un, è un mob con molta più vita e fa molto più danno. Fa pochissimi attacchi, l'arena è fastidiosa solo perché puoi caderci fuori. Ha anche uno scudo okay. che impedisce di, di combatterlo un po' in scioltezza. Quindi per me è e secco. F, scusa. E questi sono la copia dei gargoyle di Dark Souls 2 rispetto a quelli di Dark Souls 1. Se i gargoyle di Dark Souls 1 erano stati messi da Sabaku, vediamo dove, bel gargoyles, li mettiamo, a secco, li mettiamo accanto a loro, perché sono solo di più e si attivano a punti vita come loro. Ma siete pazzi a metterli così in alto? Sì, in effetti. No, beh, sono interessantini, dai. Hanno i loro attacchi devi stare attento. Boh. No, non ti, vabbè. Sono, non ti sono piaciuti i bel gargoyle? Ma insomma, cioè non, non è che mi abbiano entusiasmato così tanto da metterli nella classifica del, del tier al culo. Beh, dai, ce ne sono altri tre sopra. Le Witch of Hemwick, eh, Hemwick invece, di Bloodborne, potrebbero quasi essere una gimmick perché eh, tu devi scovarle, sono, mm, sono invisibili finché non fanno. Qualche, finché non le, non le colpisci non fanno qualcosa a quel punto le corchi senza possibilità di scampo mm. e, e il fight sé Quindi... è, è anche interessante perché ha un'arena interessante che puoi sfruttare per schivare i loro mob ci sta dai mettiamolo in gimmick poi dai, facciamo, facciamo facciamo i, i gemelli diversi <ride> perfetto dopodiché abbiamo questo che è il primo boss di Sekiro che affrontiamo al di là del, delle gimmick questo boss qua secondo me non sta in D Ha moltissimi punti vita Ma ha anche un rage di attacchi Molto interessanti e anche eh, Delle fasi Di tipo enrage Ok quindi sento che sta salendo Sì questo sta salendo in C Anche perché ci sono diversi modi di Combatterlo con diversi strumenti Che ha Sekiro nel suo arsenale Per cui ci sono proprio strategie Diverse lo facciamo salire Vai fallo salire Perfetto arriviamo al TRC come culo la prima cosa che voglio fare subito e immediatamente è prendere il pursuer e buttarlo nel cesso più infimo che esiste. Ah. <ride> Perché cioè, ha, ha un moveset che può essere interessante. Purtroppo Dark Souls è quello che è. Tu puoi girare attorno a gran parte dei boss, ma a non tutti eh, questa strategia danneggia come lo fa invece per il pursuer. Se tu li giri attorno questo non ti fa niente. Bene. Okay. e chissà perché era adesso ogni tanto non lo so questo non eh, lo so no. non l'ho capito se Sabacco ci sta guardando ce lo può spiegare Martyr Ai. Logarius non ho idea di perché sia in C perché ha un ottimo uh, moveset ha anche una fase 2 è interessante è leggibile e l'arena ti permette di schivare gran parte dei suoi attacchi quindi secco in D. in D esatto mentre io butterei tranquillamente in D il, la balle di Mergo che è il boss finale di Bloodborne No, no, non sai che è andato talmente liscio che non. Esatto, lei ha pochi attacchi e sono soprattutto eh, molto leggibili, molto schivabili, al punto che sono praticamente inutili, ed ha una fase in cui l'unica cosa, cosa che puoi fare è scappare, è la cosa più intelligente da fare, e, e tu se ne ha che aspetti che finisca questa fase, eh, che non è molto okay. interessante, ok? Boh. Mentre lo Smelter Demon per me non sta per niente in C, lo buttiamo subito in D perché da un certo punto in poi tu devi prendere danno per combatterlo in corpo a corpo. E questo ti obbliga ad avere un certo tipo di build, un certo tipo di protezione. Non è una scelta che tu puoi avere, lo devi fare e io queste cose le odio. Non, non, per me non funziona bene così. Anche se ha qualche attacco interessante però niente a che fare e assieme allo Smelter Demon noi portiamo su anche lo Smelter Demon 2 che è praticamente la sua coppia che si trova in un DRC sì, di Dark Souls 2 i 4 kings invece io li uh, demoterei in D uh, yeah. assolutamente perché spawnano intanto non sono 4 e questa cosa mi dà un fastidio cane allora si chiamano 4 perché è 1, 2, 3 e 4 4 es esatto <ride> E, um, I loro attacchi sono assolutamente banali Non si capisce un cazzo Della parallasse di profondità Di da dove arrivano, quanto lunghi sono Ti stanno per arrivare in faccia Oppure sembrano distantissimi E uh, ti possono attaccare anche contemporaneamente Quindi D se non F okay. Gwyn sta in C per pelo pelo pelo Solo perché ha un set di attacchi No, Gwyn sta in D Fa schifo cazzo Il suo set di attacchi è abbastanza diverso, <ride> però eh, l'arena non serve un cazzo, perché eh, ovviamente la sua spada passa attraverso i, i, quello che dovrebbe proteggerti, eh, il terreno che dovrebbe proteggerti. Non ti dà un attimo di respiro, praticamente non ha finestre. È fatto praticamente solo per essere perriato. Baffanculo. Promuoverò in B anche The Lost Sinner così. Sì. perché ti sta simpatico mi sta simpatico perché è veramente intelligente il fatto che perda il lock quando esce dal tuo range perché va nel buio e quindi se tu accendi le lampade della sala non hai più questo malus e se no mm. devi stare vicino cioè non è frustrante perché sei tu che le stai distante poi quando lei salta tu le devi andare vicino ok devi combattere contro questa meccanica e funziona e poi il suo moveset è irrodoro <ride> ok va bene sembri tra il pazzo e il convinto ma va bene sono, pazzo, sono convinto pazzo bon, passiamo okay. al tier B il Vort della Valle Boreale è super basico funziona solo come tutorial e lo metterei assolutamente in lo mettiamo qua assieme agli gli Stray Demon in D ah D B. Eh, sì. C D, D. O oh. S, che declassamento da B passa a D mentre abbiamo la prima promozione in A come adone per l'orfano di Kos te lo ricordi l'orfano di Kos eh, questa qua eh, questa è dibattuta eh, perché io ho sentito dire è il, è il boss più sopravvalutato di sempre è molto meno complesso di quello che sembra state esagerando l'unica cosa che eh a cui do adito è che ha un set di mosse che eh, l'unica cosa che puoi fare è stare là e aspettare che finisca, ma lo stesso vale per Manus, che ha un set di mosse che se ti becca quella prima ti massacra e non puoi scappare ok eh, questo, questo è questo è clickbait eh, così funziona SIF invece è sopravvalutatissimo qua, lo portiamo giù in C Porta giù, porta Perché, giù. ha ah, pochi attacchi, uh, se gli stai sotto le gambe è molto più semplice di quello che succeda e la parte finale del combattimento è uh, solo un test di pietà per capire quanto che allineamento hai nella vita reale. Perché lui comincia a uggiolare e a dire per favore non uccidermi, invece sì. <ride> allineamento nella vita reale merda. Quello che invece io quasi quasi promuoverei, ma a sfregio proprio, è il Dark Lurker, perché è il boss più interessante di Dark Souls 2, ha un'enorme varietà di attacchi, ha anche diverse fasi ed è difficile da raggiungere, proprio difficile arrivarci. Lui va da Brambilla ad Adone, ehi ehi esatto. ehi. Il Potif Sullivan invece assolutamente merita di essere premiato in A, perché è proprio una boss fight studiata benissimo. Funziona in tutte le sue fasi. È cattiva, ma è giusta. È corretta. Come Fride. Ma Fride io mi riservo quasi quasi di ripensarci. Fride mm. è una boss fight in quattro fasi, forse. E... Nella cui seconda fase entra un secondo boss, secondo me è veramente eccezionale. Questa boss, infatti, ma ne riparliamo dopo. Io declasserei: non dico a D, ma almeno a C questo boss, la Madame Butterfly disse Sekiro e Adesso, allora, non la conosco, <coughs> però la vedete io così proprio per scatenare. Adesso ti mostro un video, vi mostro un video per cui poi mi direte se in C o in D. Siete pronti? Ecco. tanto io controllo il sonaggio che ho fatto mentre tu mostri il video no, no, guardalo anche tu il video perché è una roba impressionante sì, no, no, no, guarda ah, solo una persona esatto eh, guarda come si può combattere questa, questa boss fight ah ma te l'hai ripreparato si sì. allora schivata laterale e attacco schivata laterale e attacco e rimane in stun lock fine Benissimo, e allora è il declassamento totale, scusami. Eh. Ok, cioè questa è una cosa che non hanno assolutamente notato perché non, cioè non puoi pensare di, di lasciarla così. Perfetto. No, no, ok. okay. Blocca il contenuto. Lo mettiamo in D? <ride> sì, no, no, vabbè, va, sì, la proprio D, D, assolutamente in D. Il resto della boss fight è ottimo. Chissà perché? Cioè, potrebbe stare in B tranquillamente. Eh, dovevo ascoltare con più attenzione l'originale, perché avrei voluto capire perché l'ha messo lì. Lui non ha fatto notare questa cosa, forse non la sa, però insomma. Ok. È possibile che no. <ride> Siamo ad A. Lui sa. <ride> Noi abbiamo messo questi in A. In Beh. A sta molto bene German, che è una boss fight incredibile con una colonna sonora che fa venire i brividi Dallo scroto. <ride> sì. sì, sì. <ride> sì, sì avevi la pelle d'oca sullo scrottino sì. Mentre <ride> hey, guarda, è che schifosa okay. sì, a me Germa mi è piaciuto molto eh. azzarderei quasi un sigis frodo ma va As bene Aspetta, mentre la cleric beast precipita in C Buah! perché è assolutamente è un boss da tutorial eh, non ha così tante mosse è abbastanza leggibile non lo so onestamente non lo so ma è assolutamente allo stesso livello di che ne so uh, il Dragon Slayer Armor per dire probabilmente si era fatta una certa e bisognava chiudere il Nameless King ci sta benissimo in A è in due fasi lui è cattivo come il male la prima fase è da B la seconda fase è da A però quello che ti rimane qua è questa impressione che sia veramente un'ottima boss fight. Slave Night Guile, se ci fosse un tier sopra l'S, io lo metterei su quel tier. È un, boss... è un boss incredibile, lo puoi leggere la prima volta che lo incontri, puoi schivare tutto quello che fa e non sono mosse da due soldi che dici... Sto indietro, lui attacca, fa quel cazzo che vuole Perché è leggibile ah, Ma sai che un tier sopra la S potrebbe esserci? Dopo ci pensiamo È veramente incredibile È il, il boss finale perfetto per i Souls Il Soul of Cinder Torniamo in S uh, È la somma perfetta di tutti i moveset che ci possono essere in Dark Souls 3 Per un umanoide con una spada <coughs> ed è strutturata molto bene per cui sta tranquillamente in S ma dietro Sleveland Guile. Horror e Smug invece sono i cocchi di, di From Software, diciamo che è un assignator boss fight. Non sono forse da S, non lo so. Eh no, non lo sono, no. Io li metterei, cioè è un bel fight eh. è un bel fight, è fatto benissimo però non è da essere non è fatto meglio di Freed secondo me, per esempio sì. ok mentre questi due sono qualcosa di fuori dal mondo <ride> questo, ecco, facciamo così ecco qua mm. allora intanto, per favore Sigis Frodo devi scriverlo in maiuscolo oh, giusto Perfetto, ok? Bene. Bene, e lì ci Uno vediamo... Uno e due. Uh, eh, CG's frog, sì. perfetto. Esatto, così funziona. L'unica cosa che ci manca da oh. fare è prendere i blu, sono... sì, e abbiamo anche i va sapere, eh? Scusa, i dio madonne, che sono quelli peggiori di tutti, e io quasi quasi li lascerei anche qua, l'unica cosa che non lascerei qua è questo che è assimilabile alla coppiata degli Smelter Demon, lo mettiamo in C, non accanto alla sua controparte scimmiesca che incontri la prima volta perché è un pochino più fastidioso quando non ha la testa e parte direttamente così, come una coppia, eh, quindi è ancora più difficile diciamo e non in maniera intelligente, mentre secondo me questi stanno benissimo qua. Anzi, guarda, l'unico che sta bene, che non sta bene qua, è il Demone Centipede di Dark Souls 1 Perché sta benissimo in F, fa, è troppo fastidioso mm. da combattere E l'arena fa schifo Mentre questi sono sì. proprio una merda Cioè non hanno senso questi In F Cioè, in F in F, loro. in F No, questo <ride> lo mettiamo Questo ha un moveset interessante in realtà, la Bloodstead Red Beast La mettiamo in D sì. Facciamo Quindi, una eh. bella panoramica sì, tanto poi la condivideremo sul video che pubblicheremo sul canale di YouTube Esattamente Ricordatevi che se ci volete insultare live abbiamo il canale di Telegram Oltre a un sacco di altri strumenti per poterci insultare Del tipo venite a vedere le live su Twitch e insultateci live Sì, tanto noi siamo qui E, e, e quindi sono soddisfazioni, eh, perché abbiamo distrutto quasi tutto <ride> Quasi Questa è la tier list dei Panilla Adventurers Corretta da quella di Sabacco no Maiko. Grazie per essere stato, stati con noi. E alla prossima direi buonanotte. Buonanotte, buonanotte a tutti, e grazie ancora per essere stati con noi e divertitevi.